manca poco per il Gran Congresso Internazionale Avviamento 2019. Lo celebriamo dal 28 di giugno al 1 di luglio nella nostra città di Medici in Colombia. Quattro giorni in cui loderemo al Signore e riceveremo parole meravigliose per la nostra famiglia. Quindi,